qui siamo con il sindaco di Tonadico di Primiero Aurelio Gadenz. Allora ben arrivato, benvenuto al Piano Lab e vorremmo vole... ecco, chiederle eh, qual è il rapporto tra Tonadico di Primiero e lo Piano Lab. È un rapporto che sta crescendo ogni giorno di più e soprattutto eh, si sta consolidando con la scuola, la Summer School estiva, che l'Istituto eh, Sofia sta organizzando ogni anno a, a Tonadico. E soprattutto anche perché a, a Tonadico stanno arrivando eh, giovani da tutto il mondo, dall'America Latina, dall'Asia, giovani che addirittura conoscono quasi molto di più Tonadico che non certi abitanti di Tonadico, e soprattutto quello che è avvenuto, le, i fatti straordinari legati al movimento dei focolari dal 1949 al 1959 quando soggiornò Chiara Lubica assieme alle giovani che poi dettero vita questo meraviglioso movimento dei focolari. E qual è la sua impressione di questi giorni qui allo Pianolà? E è un riemergere e un ritornare ancora a quello che è successo durante la Summer School, cioè a, a mettere in pratica la teoria che è stata trasportata e stata trasmessa a quei giovani. Ecco, vengo per esempio questa mattina da incontri con pubblici dove si parlava della legalità, dove si parlava della, della politica, di quello che succederà, dell'amministrazione, delle buone pratiche, delle cattive pratiche. E, e mi, è venuto, mi è venuto da dire spontaneamente, eh, speriamo che i giovani che abbiamo visto su a Tonadico durante la Summer School sappiano veramente prendere in mano il timone di questo paese e, e anche non solo perché avevamo anche giovani che provengono da altri paesi, da Africa, Asia, e, e, eccetera. Questo è un po' quello che eh, ho, ho scoperto e ho rivisto qui a all'opiante. Bene, grazie.